Monte non è un santo, la canna non è educativa, e la mamma di Cecilia Rodriguez mette lì che. Like. In foto, credits, foto Francesco Monte, Frezza la fata, IPA. Un lungo post pubblicato su Instagram da una pagina nata a sostegno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Mosera ha incassato il sostegno di Veronica Cozzani. La donna, madre dei fratelli Rodriguez, ha lasciato intendere di non avere apprezzato che, all'Isola dei Famosi, si sia trattata con tanta nonchalance la questione della marijuana presumibilmente consumata in villa da Francesco Monte, così come indicato da Avenger. Il post che ha incassato il sostegno di Veronica. Corretto il comportamento di Alessia Marcuzzi, degli opinionisti e della produzione per tutelare il pezzo da 90. Non si può aver crocifisso due ragazzi per la scena dellarmadio, definita diseducativa, e lasciar passare il fatto che la canna sia educativa. Smettiamola di santificare Monte, questo è quanto si legge nel post che Veronica Cozzani ha dimostrato di aver gradito. Veronica e Francesco si conoscono da anni. Come noto, Monte è stato il compagno di Cecilia fino a qualche mese fa, prima che lei lo lasciasse a favore di Moser. La scena dell'armadio tra Cecilia e Ignazio. La scena dell'armadio cui il post si riferisce si è verificata nella casa del grande fratello Vip. Fu catturata dal pubblico della trasmissione e fatta girare sui social, a indicare che i due si fossero chiusi nell'armadio per consumare del sesso orale. Fu la stessa produzione del reality a smentire quella versione, seguita successivamente da Cecilia e Ignazio che hanno negato di aver mai praticato nulla del genere in quel frangente. La polemica cui Eva Enger ha dato il via. La polemica relativa al presunto consumo di marijuana da parte di Monte, invece, fa riferimento all'accusa che Eva Enger ha mosso all'ex compagno di Cecilia Rodriguez. Durante la diretta della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, la donna ha denunciato Francesco per avere violato il regolamento della trasmissione, che impone ai naufraghi di non consumare alcuna sostanza stupefacente per tutta la durata del gioco.